Quindi vediamo come ce la capiamo ragazzi Con punto debole si intende diciamo il pallino blu che esce quando si rompe una struttura insomma Sfortunatamente il nostro compagno Nico Bomba credo sia crashato Quindi ci toccherà giocarla in tre ragazzi va bene mi spiace per lui rip Comunque ragazzi a maggior ragione vi ricordo che Nick, Nico che è crashato poverino E Kiko Black Sniper sono ragazzi con i quali spesso gioco in live E... Oggi appunto hanno avuto la possibilità di registrare un video ragazzi Quindi se anche voi volete registrare un video con me O addirittura giocare appunto con me Vi ricordo che in descrizione nella sezione live streaming Live streaming scusatemi Potete trovare il link al mio sito Viola Dove appunto facciamo le live ogni sera alle 21 Vi aspetto E questo è un nemico Ragazzi c'è gente c'è gente c'è gente Se interrogo ragazzi interrogo Faccio un attimo sta follia al volo Interrogato da dietro man da dietro Su Kiko su Kiko Ah che noia Nick è fatto male Nick provo Nick provo Sta arrivando il compagno però eh Io ce l'ho spara, spara pende Grazie a Total star per il follow Prova ad andare da Kiko Kiko poi qui sta pure un medikit quindi ti fai tutto vai da me. Ha preso il muro. 75 sono forti, meno sono forti. Morto, morto, morto. Eh, Kiko, Kiko ti rianimamo, Kiko ti rianimamo. Tranquillo. Ah, ok, ok. A posto, a posto, a posto. Fatto. Ci è andata bene, raga. Questo era forte, questo era forte. Eh. Allora, raga. Stanno quattro pozze. La scheda. La Tommy Gun. Raga. Ditemi se, se sbaglio, eh. Se tipo colpisco un punto debole. Fatemelo notare pure voi in chat. Perché devo stare molto attento, ragazzi, in un momento di distrazione potrei colpirlo da... Cioè, subito, a caso, per sbaglio, può capitare, ragazzi, perché è una cosa, ormai, un'abitudine che abbiamo tutti Io, sia chiaro, posso tranquillamente fare così, eh, io posso rompere le strutture, però devo stare attento che non compaia o si muova il punto debole E quello è il problema maggiore Oh, ma non c'è sta nessuno, ragazzi, magari andiamo a vedere a Lazy? Io devo perdere questa sfida, insomma Ok, ok, ok, vedo, vedo, vedo, vedo, vedo Bro comincia a scendere di quota, credo che sia il caso di scendere di quota. Attenzione. Scendi, ven, scendi, scendi, scendi, ti conviene. Mamma mia, uno massacrato, una a terra. Beh, era un po' scarso quel tipo. Ah! Ma cecchino? Decisamente non cecchino. Kiko, Kiko, tranquilli ragazzi, arrivo. Ok. Ma 90 di vita, perché tu non hai 90 di vita? A me ne hai un po' di meno. Oh, ragazzi, non sapete che tentazione ho di sfondare tutto quello che c'è qui a Lazy Lake. Ah, devo stare calmo, devo stare calmo e ragionarla. Devo levarmi il piccone, devo levarmi il piccone, altrimenti lo faccio. Ragazzi, comunque qua stanno Medikit e pozze piccole. Stanno Medikit e pozze piccole. Cosa sta l'ombrello? Corro subito, corro subito. Ah, allora, ragazzi, non ho capito, dove sta questo ombrello? A posto. Allora, senti, uh, Nick, tu già citti nella vita, non criticarmi per aver cittato Almeno mi devo fare un po' di materiali, perché altrimenti così, tanto me li farei dare da voi, quindi scegliete O faccio l'infame lo... e me li faccio dare da voi, o faccio lo snitch, oppure me li faccio da solo Non è più cittare ora Ah, oh, bello, bello fare i materiali, bello fare i materiali Quanto mi mancava Com'è bello farmare con l'ombrello, ragazzi, io lo ripeterò sempre non in ogni video e non in ogni live È una delle cose più fantastiche che esistono sulla faccia della terra Munizioni, grazie Oh, sì, perfetto Elicottero, raga, elicottero, cerchiamo di stare vicini, eh Sto fightando, ragazzi, fightano, ragazzi, fightano Andiamo, andiamo, raga, andiamo Intromettiamoci, ci... Nick? Cosa è successo? Kiko riesce a rianimare Nick? Kiko riesce a rianimare Nick? Prova un attimo, prova un attimo Prova ad andare, prova ad andare Nick, stai coperto? Kiko su di te, Kiko su di te. Kiko, quello su di te è white. Kiko, quello su di te è white. Sì, ti giuro. Abbiamo nel cecchino, man. Che arma avevano? Ok. 75. Sì, ma. Ok. Man, man, st ti stanno guardando col Barrett. Ma qui... Ah! Era da solo! Ah! Cattivo, fra, questo fa paura. Madonna, io odio la mia esistenza. Vabbè, sì, ma la mia esistenza però... Questo è un bot, questo è un bot, questo è pure un bot Guarda, guarda, guarda, guarda Che noia, ma sta quel team che è forte però Ne me lo so accorto, man Aspetta, man, c'ho un team intero addosso Siamo in 12, raga, non siamo tanti Il problema è che se piglio pure la scheda di Kiko, ok? Raga, questi non mi fanno mai rianimare nella mia vita Cioè, hai capito come... Hai capito come mi prendono e mi spezzano se provo a rianimare? Oh, stupido No Vabbè, non la voglio rianimare ancora, però vabbè, la scheda gliela prendo Aspettate Sto a fare un casino, al mio cervello si stampa là, vabbè Ok, ragazzi, sta, sta un po' di gente lì Però, ripeto, io i materiali ce li ho Quindi il problema della sfida non sussiste più Sono full di tutto, ma sono tre persone, ragazzi Non ho jump Se inizio a fightare, devo iniziare a tryhardare Siamo in 12. Quello sta pure fermo, guarda Madonna, se avessi un fucile di precisione Io posso pure provare a sparare, ma faccio 70, capito? Fossi un 1 versus... Non, non conviene raga, non conviene Scusatemi, lo so che vorreste tutti che sparassi Ma no Via <ride> ragazzi, sto facendo la fuga L'alcatraz Scappo Lasciatemi stare Sta pozza grande, l'ho vista, l'ho vista Madonna di Dio Dai, è un bot, è un bot, è un bot. sono due bot, sono due bot Non fare casino E eh, te pareva Te pareva ti odio, ti odio. Sì, sì, sì, me li faccio, me li faccio. Solo che quel bot ha fatto un casino della miseria e gli è arrivata una barrettata. Gli è arrivata la barrettata, man. Se sono accorti che stava gente qua. Allora, frase che si dovrebbe fare? Si dovrebbe fare che mentre quei tre, perché sono tre, stanno fightando. È un tre contro tre contro uno. Se li vedo, stanno fightando, ragazzi stanno fightando, stanno fightando. Devo correre. Perché se me li ritrovo... No, no, raga, è finita, è finita. Sono morto. È un bot. No, no no. Devo vincere la meta. <ride> <ride> Mamma mia, quanto ti amo. Mamma mia, ragazzi, se... Mamma mia, ragazzi, se morivo quanto mi dovevate picchiare. Ho Fatto la cazzata? Shhh, shh, shh, shh, Attenzione. <ride> mica ho preso punti deboli, mica ho preso punti deboli. No. <ride> che panichello. Quello sta lutando pure mia mamma, smettila di lutare. <ride> È andata davvero? È andata davvero, io non ci posso credere, sfida punti deboli vinta. Che cringe questa cosa, che cringe.